Vai, fa fallo, fallo Sei di ti sento una visione, ma Redder è, è, più, wow. è più malato del... Dovete splittare, mannaggia la... Io non splitto... Posso Bella, ragazzi... Ragazzi, c'è life... <ride> ma si può mettere nel video questo? Che video stiamo facendo? Nessuno. Uh... Raga, ma io mi sono appena ricordato il render di Redder con in braccio un gabbiano. È un pappagallo. Un pappagallo nero. Quello che ti piace. <ride> <ride> oh, dai, da cazzo! <ride> <ride> <ride> ok, è perfetta. È perfetta. Redda, secondo te allora, Vediamo, vediamo, vediamo. <ride> miglioro l'edit tuo bella con CapCut? Con, eh? con CapCut tu seriamente vuoi modificare un edit di after effect con CapCut? cap sì, Non rompere il cazzo Ok, esco dalla casa FRAGOLA Sono entrato in casa e ho sentito FRAGOLA Io tipo... Beh. Tom Holland, Smash or Pass. Non Peter Parker. Soldi ci potrebbe stare. E poi potrei. Ah, potrei. Sì, potrei... E <ride> poi, eh, poi arriva Black. No, poi potrei anche dire. Potrei vantarmene con le mie amiche. dicendo. Vedete, sono andato a letto con, con Tom Holland. Fiona, Smash or Pass. Fiona orchestra. Fiona, Fiona orchestra. È una bella porcona. Eh. Esatto. <ride> Dragonfray, Smash or Pass. Ma quella di Ma non è eh, oh porca Usa oh, l'onda energetica Oddio vero USA l'onda energetica Si proprio spara Ma sparati in picca Ti andiamo domani Controepico oh, eh. <ride> Non avviare Non avviare No Khodov, stronzo, mori. Sembrava <ride> dei bambini tossici.